Stavo rileggendo il libro La terapia come costruzione sociale. C'è un bel un bello studio, un bel capitolo di Lynn Hoffman che uh, si chiama, chiama Un'ottica riflessiva per la terapia familiare e in cui la Caroline, che cosa fa? Qua sono tutti i miei puntini, cosa fa? parla delle cinque vacche sacre della psicologia moderna è un argomento di cui ha parlato anche ha riportato il nostro Pier Paolo Dalia nel libro Terapia Breve Città sulla soluzione, ha riportato sostanzialmente il pensiero di Lin, ma quella cosa interessante su cui riflettevo è la loro implicazione a livello psicoterapeutico non sono il primo che, che ci riflette, anzi molti hanno speso tante parole al riguardo però ehm, questo è sempre un argomento importante mi piaceva farci una una riflessione sopra io, cosa bianco qua, tra un pelo del mio gatto eh, Faccio una riflessione sopra, perché quali sono queste cinque vacche sacre l'oggettività nella ricerca sociale la vacca sacra del sé, la vacca sacra della psicologia e dello sviluppo, la vacca sacra delle emozioni e la vacca sacra dei livelli vediamo un attimo l'influenza che questo ha per noi psicoterapeuti all'interno della psicoterapia io la trovo molto, molto interessante il primo passo, la prima accasagra è quella dell'oggettività della ricerca sociale. Oh, considerate che questo è un libro del 1992, quindi oggi molti di questi concetti ci sembrano scontati, eppure non lo sono necessariamente per tutti né così tanto, perché la psicologia, contrariamente o più di altre scienze, a tante anime da sempre che viaggiano parallelamente, le psicologie. Quando feci la mia tesi di laurea uh, sull'etrenza emozionale correttiva, la mia uh, la professoressa, la professoressa Silvia Mazzoni, la mia relatrice, e le dissi... Uh, ma sto leggendo questo libro di Stern che mi ha consigliato, ma parla di cose, il libro era Il momento presente del 2005, si chiama Il momento presente, ed è stato pubblicato nel 2005, esterno Stern, uh, di Sia, la professoressa, parla di cose che mh, uh, sono um, eh, già state dette da altri tanto tempo fa, a partire da Pragmatica della comunicazione umana, che era un libro del 1967, una Bibbia della comunicazione, una Bibbia per noi terapeuti brevi. Uh, però lui non lo cita mai Stern, in questo libro del 2005 non cita mai Pragmatica della comunicazione umana. E la professoressa Mazzoni come ricordo io, mi disse, ma vedi, è molto probabile che Stern non l'abbia mai letto, pragmatica della comunicazione umana, perché non dare per scontato che dei libri che pure sono delle bibbie per una certa fascia di lettori, scusate, di, di autori, di, di psicologi, anche importanti, lo siano per tutti gli altri. Non tutti hanno letto quello che in un certo campo è considerato la Bibbia di, ok? Beck, eh, nome della terapia cognitiva, ma al di fuori della terapia cognitiva non tutti l'hanno letto. No? Beck, Beck, comunque, oltre ad essere un nome della terapia cognitiva, è un nome della psicoterapia, ok? Rogers, un altro, uno dei più grandi. Eh, mi sa che l'American Psychological Association lo definì come l'autore più influente della psicoterapia, al primo posto non tutti hanno letto Carl Rogers, non tutti gli psicoterapeuti hanno letto Carl Rogers. Quindi questo per dire che eh, il libro è vecchio, del 1992, però è molto probabile che certi discorsi, per alcuni sembreranno ormai scontati, per altri potranno sembrare addirittura nuovi. Quindi, veniamo alle cinque vacche satre, dicevo: la prima è quella dell'oggettività nella ricerca sociale. Eh, quando il libro è stato pubblicato, probabilmente certi discorsi ancora erano um, nuovi in un certo senso, perché nuovi ancora non sono stati digeriti come oggi, però tutt'oggi questo discorso dell'oggettività della ricerca, in particolare nella ricerca psicologica, nella ricerca sociale, non è digerito da molti. A oggi ancora in molti pensano che la psicologia e la psicoterapia, produca dei dati oggettivi, abbia delle risposte oggettive, quando invece oggi più che mai la psicologia, la psicoterapia, sa che ha a che fare con le soggettività e sa che sta mettendo, deve mettere in forte discussione le proprie teorie, le proprie, le proprie assunzioni, i propri assunti, perché non ci svela la verità, ma non ci svela neanche la realtà, ma come avrebbe detto Paul Vazzavic in un altro libro di tanti anni prima, la realtà inventata, la inventa la realtà. I costrutti che noi andiamo ad utilizzare, con cui magari andiamo a parlare con i nostri psicologi, con i nostri clienti, sono costrutti che servono a noi per spiegare la realtà, per aiutare i nostri clienti, ma non sono la realtà, non sono la verità. E questa è una cosa importante, perché ancora ad oggi tanti clienti vengono da noi cercando le risposte. Tu lo sai, lo psicologo dammi la risposta. Ma io non ti posso dare la risposta, non ti posso dire come stanno le cose nella tua vita, quando dei altri terapeuti come uh, Anderson, um, hanno, come Gulishan, hanno parlato del fatto che il cliente è l'esperto, intendevano proprio questo, il cliente è l'esperto della propria vita, io posso essere l'esperto di un processo che ti aiuta a diventare esperto della tua vita, che ti aiuta a capire meglio come risolvere i tuoi problemi. Però bisogna farlo nella tua ottica, con la tua chiave. Eh, molti vengono dallo psicologo dicendo avrai bisogno di sapere come fare le cose, ma lo psicologo non può dare consigli proprio nella misura in cui non ti posso dire come fare le cose nel modo giusto. Posso aiutarti a capirle come fare in un modo giusto per te. Questo è importante perché viene spesso estremizzato in un lato o nell'altro. In un lato è quello della verità appunto appena vista che noi dovremmo avere in tasca secondo alcune concezioni uh, epistemologiche, quelle che ritengono che una verità oggettiva sia identificabile e che lo psicologo, lo scienziato in generale, sia colui che più ci si avvicina a identificarla. E qui la posizione è quella dello psicologo, dello psicoterapeuta che ti dice: Guarda, questo è sbagliato, questo è giusto, quindi tu non devi fare così, devi fare quelli che può portare a dei livelli, delle conseguenze estreme come. Una um, storica, il fatto di dire l'omosessualità è equiparabile a una malattia, è sbagliata uh, um, e quindi se sei omosessuale, sei sbagliato, stai facendo una cosa che non funziona, sei malato. Grazie a Dio non viene più considerato così, ma ci sono ancora tanti psicologi, psicoterapeuti che invece abbracciano questo tipo di concezione. No? Ma l'altro estremo è l'estremo per il quale. Io, tu sei l'esperto, io come psicologo non ti posso dire praticamente niente, ci devi arrivare da solo, il che da un lato giusto, ha senso nel senso che io non posso consigliarti come vivere la vita, non ti posso neanche dire fai così che è meglio, fai questo che è giusto, perché è giusto per chi? È meglio secondo quali criteri? Secondo i criteri della mia scienza perché i criteri della mia scienza nel momento in cui va a sacra l'oggettività della ricerca sociale è messa in discussione, non sono più criteri oggettivi, cioè criteri che vanno bene per tutti, sono criteri che vanno talati. neanche a dire che su chi è di fronte, neanche a dire che puoi considerare di avere dei criteri e poi cercare di far avvicinare il più possibile la persona a questi criteri, dandoti dei gradi di libertà, perché se questo può funzionare in taluni casi, in molti altri, forse nella maggior parte, non è così semplice, non si tratta di un discostamento dalla media, si tratta di una media, può essere utile, può dare dei riferimenti, però poi tu devi trovare il tuo modo di avvicinarti a qualcosa di funzionale per te per la tua vita, che può essere altrettanto vicino a quella media, ma che può essere anche lontano da quella media, ok? Quindi prima vacca sacra, l'oggettività nella ricerca sociale. Uh, dice proprio Linoffman. I sociocostruzionisti non solo mettono in discussione l'idea di un'unica verità, ma dubitano anche dell'esistenza dell'oggettività nella ricerca sociale. Sostengono che non siamo in grado di sapere cosa sia la realtà sociale, tra virgolette, e che quindi la ricerca scientifica tradizionale, con i suoi test, le sue statistiche e i suoi quozienti di probabilità, è fuorviante se non addirittura bugiarda. Questa tesi, se accolta, costituirebbe una vera e propria minaccia per lo status quo nelle professioni della salute mentale, quindi immaginate quanto è difficile accoglierla. Altra cosa, altra vacca sacra, <coughs> è quella del sé. È interessante perché noi abbiamo dato per scontato che il sé fosse una cosa, pensiamo che è una cosa, e su questo noi ci costruiamo anche delle teorie, delle prassi, l'idea di... Andare alla ricerca del tuo vero sé, dell'autenticità. Ma che cos'è l'autenticità? Che cos'è autentico? Andare alla ricerca di qualcosa che è al tuo interno, scoprirlo, togliere i vari strati per arrivarci. Questa è un'altra lacca sacra che vedremo alla fine. In realtà il sé viene messo in discussione come qualcosa di solitario, di interiore a me, che ho io e che devo andare a cercare in un processo di introspezione, di ricerca, fatto in solitario, o di nuovo con un esperto che mi aiuta a togliere tutti gli strati esterni. Il sé viene invece visto proprio come qualcosa di dialogico, di costruito socialmente. Cioè, io non ho un sé a cui devo accedere, ma costruisco un sé nelle mie interazioni con il mondo, con le persone di, di tutti i giorni, con quelle che frequento di più, ma anche con quelle che frequento di meno, ma con la società stessa, non soltanto con le persone. Quindi il sé lo costruisco nel rapporto con gli altri, e nel rapporto col mondo, con i valori. E quando dico che lo costruisco, nei rapporti con gli altri, significa che lo costruisco anche nei rapporti con lo psicoterapeuta. Il dialogo con lo psicoterapeuta aiuta a costruire il sé della persona, che è importante, perché se questo è vero, significa che da un lato io ti posso aiutare a costruire il tuo sé, nel senso, non che io ci metto i mattoni, ma che magari ti faccio arrivare a comprendere quali sono i mattoni che senti più in linea con te, a comprenderlo e a scoprirlo, o per meglio dire appunto a costruirli tu stesso nel dialogo insieme. Ma dall'altro lato il rischio è che se il se è una costruzione dialogica, una costruzione interazionale. io se non sto attento rischio di fuorviarti, di costruire un se a mia immagine e somiglianza, costruire un tuo se, farti costruire un tuo se a mia immagine e somiglianza. Cioè, ti come si fa questo, Michael White parlava di colonizzazione, di inserire dentro di te delle idee che in realtà non ti appartenevano, non sono tue, non sono neanche state frutto di una tua scoperta o di una costruzione dialogica tra me e te, dove però sei tu il protagonista. No, sono delle idee che io ti ho inculcato, ma niente di... Um, come dire... Di eccessivamente complottista, anzi o per niente complottista, non è che lo psicoterapeuta è lì che cerca di inculcarti delle idee, che gliene frega a lui, ma semplicemente basta che lo psicoterapeuta sia lì e abbia delle teorie a cui si aggrappa e che ritiene essere le teorie vere del funzionamento della persona. Vedremo anche tra poco le teorie vere del funzionamento della realtà e inizia a dirti delle cose che per lui sono del tutto terapeutiche, ma che non fanno altro che modellare il tuo sé in una forma che non si sarebbe mai modellata se non ci sarebbe stato questo incontro, il che in realtà è quello che avviene anche con un terapeuta che è attento a queste cose. La differenza è che nel primo caso, se io inizio a usare delle teorie, dei linguaggi che assumono che io ho dei modi corretti di vedere la realtà e tu no. Inizio a dirti le cose come tu sei un borderline, questo è un esempio proprio, no? Inizio a costruire la realtà del tuo se, che tu sei così, tu sei in quel modo, che essere borderline è una cosa e tu sei quella cosa. Quella cosa magari non esisteva prima, ecco perché le diagnosi poi possono diventare una condanna. Le diagnosi dovrebbero essere utilizzate per lo più, se non in certi casi esclusivamente tra colleghi, tra terapeuti, perché dovremmo in teoria sapere come utilizzarle, mentre una persona che non ha fatto questi studi, potrebbe finire per vederle come qualcosa che non sono, la reificazione dei border. Siamo circondati da borderline, ma, ma che borderline? Non esistono i borderline, borderline è una etichetta, una parola che designa una osservazione. Peraltro, visto che non esiste un'osservazione senza un osservatore, quella etichetta è designata da quel gruppo di osservatori, da chi ha deciso di essere concorde con loro, di essere d'accordo con loro. Perché altri che invece non si riconoscono in questo modo di uh, definire la realtà, non, semplicemente non userebbero quel termine o non lo riconoscerebbero come, come valido. Dice sempre Linoffman. Uh, Hoffman... Kenneth Gergen è assai convincente quando sostiene Kenneth Gergen, tra l'altro l'ho intervistato, cerca l'intervista a Kenneth Gergen che gli ho fatto è assai convincente quando sostiene la tesi della costruzione sociale del sé invece di assegnargli una sorta di irriducibile realtà interna rappresentata da concetti come cognizioni ed emozioni. Anche i primi terapisti familiari erano piuttosto cauti nell'usare il concetto di sé Essi tendevano a credere che le idee di una persona a proposito di se stessa sarebbero cambiate soltanto nella misura in cui cambiavano le idee delle persone che le stavano vicine. Vent'anni fa, scoperto il campo della famiglia, mi impegnai a fondo per far scomparire l'individuo dalla scena. In realtà sostitui semplicemente l'entità individuo con l'entità famiglia, quella che allora serviva... Quello che allora serviva era liberarsi all'idea di struttura e passare a una visione del sé come storia in movimento, come un fiume o come una corrente. La quinta vacca sacra è quella dello psico della psicologia dello sviluppo, eh, dell'idea che noi abbiamo uno sviluppo fatto per tappe. Eric Erickson, per esempio, viene in mente come nome, Uh, ma in generale, ma anche Freud ovviamente, uh, l'idea che noi abbiamo una serie di fasi, di stadi, di sviluppo, e è importante da un punto di vista psicoterapeutico, perché si può correre nell'errore di pensare che... Uh, se tu non ah, segui queste fasi, se tu non sei allineato con queste fasi, se tu all'età Y non sei nella fase Y, allora hai un problema. Non solo hai un problema, ma ancora prima i tuoi problemi sono dati da questo. E quindi lo scopo della psicoterapia è riallinearti. Questo peraltro è una cosa molto interessante, perché molte persone della mia età, eh, intorno ai 40 anni e adesso, che hanno avuto delle figure... Uh, genitoriali di un certo tipo uh, si sentono disallineate, desincronizzate rispetto alla proprietà, dicono io a, ai miei, nei miei 40 anni non sono come i miei genitori, mi sento più piccolo, più giovane, più immaturo, perché? Perché c'è l'idea sbagliata che quella era la giusta modalità di vivere i 40 anni. Se tu sei un quarantenne, devi fare quelle cose, non quelle cose che facevano i tuoi genitori a 40 anni, non quelle che ti viene da fare oggi. Ma è sbagliato, perché è, sbagliato. è una concezione che oggi potremmo mettere in forte discussione, perché non è scritto da nessuna parte che quello era il modo di comportarsi, perché cento anni prima i quarantenni probabilmente si comportavano in un altro modo. Mille anni prima... In un altro modo ancora gli adolescenti dell'antica Grecia andavano a combattere, gli veniva insegnato l'uso delle, delle armi, oggi generalmente non è una cosa che facciamo, anzi il servizio di leva che non è più obbligatorio in tanti paesi non viene comunque fatto prima dei 18 anni, nella stragrande maggioranza di questi, di questi paesi. Vedete come cambiano, quindi gli stadi di sviluppo cambiano, e anche gli stadi di sviluppo relativi a come dovremmo essere a 40 anni. Questo è importante perché nella psicoterapia, se noi invece adottiamo una vacca sacra del... Uh, ci sono degli stati di sviluppo e la persona... e devo valutare chi è di fronte per vedere se corrisponde a questo stato, se si comporta in maniera adeguata a questo stadio, e se non è così la devo cambiare, ecco che finisco per impostare una psicoterapia ancora una volta, sia strutturalista sia oggettivista, che ha come riferimento una realtà oggettiva e cerca di portarti verso quel tipo di realtà. Dice Linoffman. I sociocostruzionisti sono stati i primi, che io sappia, a mettere in discussione l'idea degli stati di sviluppo. Gergen, di nuovo, propone una tesi assai convincente contro le teorie evolutive. Sostiene che è pericoloso dare per scontata l'esistenza di standard universali ai quali fare riferimento per valutare l'adeguatezza di un essere umano, aggiungendo che l'idea stessa di un percorso di vita normale è decisamente discutibile. E poi c'è la quarta vacca sacra, molto interessante e che secondo me farà saltare sulla sedia molte persone, che è l'idea delle emozioni. Le emozioni intese come qualcosa di nuovo, come il sé che abbiamo visto prima, che è dentro di noi, che è oggettivo, che è uguale per tutti. Ci sono le quattro emozioni di base che sono fatte in quel modo per tutti, perché gli studi su popolazioni diverse ci dicono che sono tutte uguali. Um, tutti quanti hanno presenza di queste 4-5 emozioni, e che anche gli animali superiori, i mammiferi, i e quindi queste sono proprio le emozioni universali, sono tutte così. Ma anche questo è un errore, un errore che peraltro da un certo punto di vista avremmo potuto cogliere già a partire dagli studi di Paul Ekman, sulle emozioni. Paul Ekman, uno dei più grandi studiosi al mondo di emozioni, perché lui stesso quando parla della lettura delle emozioni, della lettura um, del, delle emozioni sul volto della persona, dice che devi partire da una baseline, lui in particolare parla del riconoscimento della, uh, della verità e della, della menzogna, ma in generale anche delle emozioni, perché l'espressione dell'emozione, benché abbia delle caratteristiche più o meno tipiche, poi può avere delle variabilità tra da persona a persona. Ma ancora di più vengono messe in discussione dagli uh, studi citati da Lee Hoffman emozioni nel momento in cui pensiamo che esse possano essere innanzitutto individuali, io provo per conto mio quel tipo di emozioni, e uguali per tutti. Uh, I concetti sono mh, importanti e da definire con cautela. Io gli dedicherò solo pochi minuti. Innanzitutto, anche qui, l'idea che le emozioni siano individuali viene messa in discussione a favore di un'idea delle emozioni come, di nuovo, costruite socialmente. L'esempio che mi viene da fare, forse un po' uh, semplicistico, ma penso piuttosto chiaro, è l'esperienza che abbiamo in molti di altre culture dove le emozioni ci sembra che vengano uh, represse o comunque espresse con una minore intensità. Questo è importantissimo perché ci dà l'idea innanzitutto che le emozioni non sono universali, come pensavamo da un lato, ma soprattutto che sono costruite da un punto di vista sociale. La società influenza il modo in cui tu esprimi e quindi esperisci le emozioni. E questo è importante, perché il modo in cui le esprimi influenza il modo in cui le esperisci, il modo in cui le esperisci influenza il modo in cui le esprimi, circolarmente. Eh, ma se la società, e per società, io non intendo la società solo come macrosistema in cui vive la società italiana, ma intendo i diversi livelli sociali. Uh, ricordo dai miei studi di, di psicologia della famiglia, in realtà, di psicologia sistemica, eh, che c'è questa bella definizione di uh, macrosistema, mesosistema e microsistema, quindi potremmo parlare di macrosocietà, società e mini-società. Nel senso, o anche macrocultura, mesocultura e microcultura, nel senso che i sistemi che la società che influenza l'espressione delle emozioni non è solo quella macro, per esempio la società italiana, la cultura italiana, ma anche quella più meso, più di mezzo, la cultura del Lazio, la cultura di Roma, la cultura dell'essere un bianco in Italia. Uh, un bianco peraltro quarantenne e poi la micro società, la micro cultura, il microsistema in cui sono inserito, la mia famiglia, la mia cerchia di amici, la mia cerchia di colleghi, eccetera. Tutto questo influenza l'espressione, quindi il sentire delle emozioni, quindi di nuovo ancora l'espressione delle emozioni, costruisce e le rende diverse da me, e te. spesso si... A dire, non sei una persona empatica, non riesci a comprendere le emozioni dell'altro, ma di quale altro. E questo in psicoterapia si traduce anche su come eh, cerchiamo di far esprimere le emozioni. Già Jay Haley mise in discussione a attaccò aspramente l'idea che noi dobbiamo far esprimere le emozioni come cura, ma chi l'ha detta questa cosa? O meglio, sappiamo chi l'ha detta, ma il problema è che chi ha detto che è la cosa vera e giusta da fare, esprimere emozioni, e poi ricollegandomi a quello appena detto come te le devo fare esprimere secondo quali criteri te le devo far esprimere perché se ho l'idea della verità oggettiva e delle emozioni oggettive cercherò di fartele esprimere in un certo modo che io ritengo adeguato e magari ti porterò, ti indurrò a fartele esprimere in quel modo è così che le devi esprimere è così che io mi aspetto che tu le esprima e finché non le avrei espresse così non sarai guarito secondo i miei canoni secondo i miei stati Standard. ma c'è anche un problema più a monte in tutto questo che riguarda poi specificatamente l'espressione delle emozioni e il riconoscimento delle emozioni noi pensiamo che di essere in grado di capire cosa l'altro sente ma in realtà come disse Steve Deschazer rifacendosi a Ludwig Wittgenstein there is not understanding there is only misunderstanding non c'è comprensione non esiste comprensione esiste solo incomprensione se tu mi dici ho paura, io posso cognitivamente, forse anche emotivamente, capire la tua paura, sentire la tua paura, ma non saprò mai se è esattamente quello che tu provi, non ci sarà mai una comprensione, ci sarà al massimo una incomprensione che può arrivare a un livello ridotto, ma non saprò mai quanto è eh. ridotto, ma che non si toccherà mai, come delle linee parallele che all'infinito, si toccano all'infinito. Capisco che cosa intendi quando dici ho paura, capisco che non stai dicendo, eh, eh, esprimendo il gusto di soddisfazione nel mangiarti qualcosa che ti piace tanto, probabilmente paura intendi qualcosa di molto diverso da questo, ma... Non capirò mai se la tua cuore è identica alla mia, non lo potremmo mai sapere. E quindi nel momento in cui sono una psicoterapeuta e cerco di farti uscire le emozioni, farti provare quelle emozioni, penso che sia giusto che tu provi l'emozione X, esprimi l'emozione Y, il rischio è che quella X, quella Y sia qualcosa che è scritto nei manuali, o come io ho interpretato i manuali, ma che tu magari sentirai sempre distante da te. Sempre il Hoffman, a proposito di questo, dice... Rom Harré ha messo in discussione la tesi secondo cui le emozioni sarebbero uguali in tutto il mondo ed esisterebbero dentro le persone come tratti distinti o stati. Molti non conoscono, né hanno mai provato le emozioni che noi definiamo tali. L'idea stessa di emozioni è relativamente recente anche nella nostra storia. I sociocostruzionisti le interpretano come una delle tante parti della complessa rete comunicativa tra le persone e non riconoscono loro alcuno status speciale di stati interni. E infine arriviamo alla quinta vacca sacra, quella dei livelli, dei livelli gerarchici, del sopra e il sotto, la superficie e il profondo. L'idea stessa che ci sia qualcosa in superficie, qualcosa più in profondità, è solo una metafora, una figura retorica che noi utilizziamo per descrivere delle osservazioni. Ma nel momento in cui ci costruiamo sopra una teoria, magari peggio ancora, una teoria psicoterapeutica, peggio non perché sia peggio in sé, ma perché può portare a risultati inadeguati, finiamo per avallare una descrizione, reificare, dare oggettività a una descrizione che è soltanto una descrizione, non è la realtà. E peraltro questo ci porta facilmente a Ideare delle psicoterapie che ancora una volta si adattino a questa idea, a questa vacca sacra, a questo mito, al mito che ci sono dei livelli profondi e che quelli profondi sono più autorevoli di quelli superficiali, e quindi tutta la psicoterapia va a lavorare sul profondo, sul andare a svelare il profondo, perché altro mito, la profondità è ciò che va svelato, ciò che va portato a galla. Bisogna far spazio, a, eh, la coscienza deve andare a far spazio all'inconscio, l'inconscio va svelato. Um, se sto in superficie, non posso uh, andare a uh, influenzare qualcosa di più profondo e che è più radicato. E quindi il sintomo si, eh, si, dice? Uh, si sposta, il sintomo si sposta da un'altra parte, perché sei restato in superficie, non sei andato a livello profondo. Mi piace molto come Fabio Leonardi, collega amico Fabio Leonardi, parla di questa cosa nel suo libro La psicoterapia fra miti e realtà. Lui dice... Um, che nel momento in cui tu concepisci l'idea che uh, se, no, se sei sulla superficie non vai nel profondo allora io ti potrei ribaltare questa cosa e dire che se tu sei nel profondo non vai nella superficie cioè se tu lavori nelle dinamiche inconsce non risolvi i sintomi perché nella tua descrizione che se sei sulla superficie non arrivi nel profondo è come se stai descrivendo un vuoto, un, una non comunicazione tra i due livelli. Ma allora è vero anche lo stesso, il contrario. Se io sto sul profondo, non arriverò mai a cambiare ciò che c'è in superficie, il sintomo. E invece, se proprio volessimo parlare di questi due livelli, è più probabile una comunicazione tra le due cose. Ma in generale è da mettere in discussione l'idea dei livelli e l'idea di andare a lavorare su un livello migliore dell'altro. Dice Linoffman, Hoffman, ispirata da questa corrente critica ho cominciato a riflettere attorno all'idea dell'esistenza di livelli di struttura gerarchici negli eventi umani. Ad esempio c'è un sintomo in superficie e sotto c'è una causa, c'è un contenuto manifesto e un contenuto latente, c'è una comunicazione esplicita e una comunicazione implicita. La teoria generale dei sistemi è fortemente legata all'idea che il mondo naturale sia fatto di scatole cinesi, una dentro l'altra, e che la più grande abbia più influenza della più piccola. E se nessuna di queste idee fosse vera? E se tutti questi livelli, strati e scatole, non fossero altro che insiemi di diversi fattori che si influenzano reciprocamente, tutti dello stesso valore, ma scelti da noi, descritti da noi e da noi sistemati in assetto gerarchico. Ok, spero di avervi dato qualche spunto, soprattutto come psicoterapeuti, sulle cinque vacche sacre da mettere in discussione. Io arrivo a andare, a, a, a, a, finisco per andare a metterle in discussione e a cercare di capire altri modi di funzionare, di... Uh, far funzionare la psicoterapia nel momento in cui mi rendo conto che diverse psicoterapie che vanno a lavorare su diversi aspetti o che non considerano diversi di quegli aspetti appena citati, funzionano lo stesso, dati alla mano funzionano lo stesso. Questo mi fa uh, sì togliere degli, degli strati, togliere dei costrutti che magari fino a quel momento avevo dato per veri, per scontati, per assiomatici, oggi tendo a non dare per vero, scontato assiomatico, nessun costrutto, oggi vedo un costrutto come uno strumento, né più nemmeno che come una forchetta o un coltello utile in certi contesti e non in altri, però vado a togliere questi e andare a cercare sempre più l'essenza di ciò che è utile, l'essenza di ciò che funziona, che alla fine è ciò che funziona per la persona che hai di fronte, per il problema che ti porta in quel momento e per il momento in cui te lo porta. Grazie, lasciate qualche commento, attivate le notifiche per i prossimi video, visto che i video ora, come sapete, li faccio a cadenza indeterminata, e lasciate i commenti, mi farà piacere proseguire nei commenti questa discussione. Ciao!